ragazzi, io sono Damiano, un tecnico informatico con la passione per molti campi, per esempio scienze e tecnologia, soprattutto tanti laboratori. Quindi eh, in questi video troveremo moltissimi contenuti creativi e adesso vi mostrerò le mie collaboratrici. Adesso entra in campo la scienziata Alessandra Collaboratrice 1. Ciao! E da posto? Sì! Ok. Lei mi aiuterà in laboratori scientifici e? Esperimenti scientifici! Si va bene, un po' così, però non ti preoccupate, è tutto <ride> da tutto. Adesso invece entra in campo la collaboratrice depressa, la numero 2, Collaboratrice di tecnologie. Tecnologie. Ciao. Ciao. Sto bene. Come ti chiami? O meno ci per sera. Ciao, Persea. Salutiamo tutti, per sera. Ciao, Ciao Persea. Lei mi aiuterà in.. Me? C'è tecnologia insomma quando l'ho questo e le Sì praticamente in realtà queste due collaboratrici le ho trovata per strada mentre che venivo qui al laboratorio e al contrario le ho detto vorrei venire a fare qualche laboratorio e aiutarmi un po' sulla tecnologia e lei mi ha detto che no però praticamente l'ho presa e l'ho messa in macchina e Praticamente gli ho dato 4-5 biscotti e allora ha accettato. Lei invece era tutta l'epoca mi ha detto: sono sì, più giusto? E è venuta istantaneamente senza problemi, però non, ancora io non li conosco, quindi non ci fate caso se fanno cose strane. Eh sì, Ok. Eh. Uh -huh, uh -huh. Poi. Mi raccomando, per vedere i nostri video iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale! Sempre se vi va, se no non sempre vi iscrivete. Se vi piacciono i video, anche se vi piace il trailer, iscrivetevi. Se non mi piace, ma anche noi. Cioè, questi sono proprio un paese, anche noi. Comunque, adesso partiamo con la prima magia del primo video. Vi faremo vedere come scompagnerete. Ciao oh. Chi si vede che sta qua sotto? No, non si vede, non si vede, Non si vede per niente! Ok, ok. Eccola qua, questa è la Magia. Al prossimo video!